Ciao carissimi, sono in ritardo di un mese, e per farmi perdonare vi faccio vedere il giveaway che sarà vostro, eh, sceglierò ovviamente il commento più bello fino al prossimo video che sicuramente eh, sarà vicino a Natale e qui dentro ci sono tutti i prodotti che ho intenzione di regalare, dunque i campioncini di... Eh, Smashbox, eh, Dior fondotinta, eh, profumo eh, di eh, Victor Rolf, campioncino di eh, sapone di Bioderm, il, un, un mini prodotto mascara di Dior, il Plump in particolare, e tanti altri eh, che eh, avrete in omaggio se vi faccio vedere tutti eh, non riesco a fare il video o diventa troppo lungo e poi voi non lo guardate tutto quindi vi faccio vedere i prodotti che voglio farvi vedere si tratta del Matte di Armani potevo non comprare un Matte di Armani no, però l'ho comprato in un colore molto molto particolare che è questo il colore Diva che, a differenza di Lancôme è un po' meno matte, ma è molto più facile da stendere e la particolarità è che bianchi venti sembrano bianchissimi, ma vi assicuro che non sono così bianchi. E quindi è preferibile uh, se non altro proprio per questa cosa però eh, dunque ha una durata inferiore a quello eh, drama di Lancome però ehm, appunto è più facile da stendere e dura comunque sei ore o comunque fino a un pranzo completo perché se mangiate qualche stuzzichino non succede nulla né con uno né con l'altro questo se mangiate va via completamente mentre il drama resta e poi vi faccio vedere le matite ehm, per l'interno dell'occhio, i col che ehm, solitamente quando andiamo a mettere o sbavano o se ne vanno dopo un'ora o due e i migliori prodotti secondo me sono questi di Chanel e eh, i nuovi matitoni che si possono utilizzare anche sulle sopracciglia come ombretti di Shiseido. Ecco questi, io li ho presi, eh, li avevo, mi pare già fatto vedere il viola nel, nell'altro video, io ho ancora preso questo celestino da mettere appunto nell'interno dell'occhio e che ho anche sull'occhio, e ho voluto prendere il marroncino chiaro di chanel e il blu scuro il marroncino chiaro in particolare io lo utilizzo all'interno eh, per mh, mh, lo sostituisco al colore pan perché rimane eh, un po' meno evidente eh, e che, che ne dicano che eh, eh, lo sguardo sembra riposato, a me sembra sempre un po' artificioso invece un color beige che rimanga e che eh, comunque eh, abbia un bel effetto non è, non è molto facile da trovare e eh, Chanel ce l'ha e questi sono i migliori eh, in assoluto perché vi dico li dovete andare a struccare perché si tolgano, diversamente non se ne vanno. E ce l'ho anche nel colore blu di Chanel. Ma anche questi di Seido che costano un pelino di meno, sono ottimi. Eh, dunque mi pare Chanel 30 euro, questi eh, di Seido 25. Un altro prodotto che eh, ho voluto provare... È il correttore di tono della Urban Decay Naked Skin in versione light che non è proprio consigliabile per le pelli mature però eh, promette di eh, eliminare completamente i pori di minimizzarli chiuderli in otto settimane non è vero come gran parte delle promesse che fanno i prodotti però è, eh, è buono, io lo uso un po' prima del fondotinta, minimizza i pori, lo metto solo nelle parti centrali, eh, ne bassa pochissimo e eh, appunto eh, diciamo che eh, può anche essere utilizzato come eh, fondotinta, non copre tutto e appunto non è proprio idratante anche per la consistenza perché non è proprio liquido come gli ultimi fondotinta di Lancome e Armani eccetera, Dior eccetera, Chanel ecco, non hanno quella, quel, quella leggerezza che appunto non vi fa neppure sentire il bisogno di altri correttori colorati perché basta stendere un fondotinta che appunto va a coprire bene che non avete più bisogno di metterci dei, colora dei correttori colorati questo in particolar modo soprattutto nelle aree intorno al naso riesce a eh, far resistere un po' più a lungo il fondotinta ultimo prodotto che voglio farvi vedere e che secondo me non è stato per nulla recensito bene e questo di eh, gli eye to kill stellar di Giorgio Armani eh, io ho preso solo il blu ma li avrei presi tutti, tutti se non che eh, ne ho già abbastanza ma eh, sono molto particolari rispetto ai, a tutti gli ombretti in crema che ci sono in commercio io, si vede no? ma eh, ve lo faccio vedere bene sull'occhio intanto eh, qualcuno dice che eh, fa fallout non è assolutamente vero se lo mettete con le dita rischiate il fallout se utilizzate un pennello e soprattutto se utilizzate dei pennelli in spugna il fallout non lo fa per nulla se poi proprio volete proprio essere certe basterà utilizzare quel magnifico prodotto che spero di trovare in tempi rapidi ecco questo glitter eh, primer per eh, appunto per non far assolutamente cadere glitter e robe varie che non è una colla è semplicemente un, un primer per occhi che impedisce ai prodotti eh, con i glitter di, eh, di farli cadere l'unica cosa di questo prodotto che non ha la durata di quelli liquidi che proprio alcuni dovete proprio arrivare a sera ce li avete ancora intonsi anche col caldo tende un po a scomparire proprio perché è in crema ma è meraviglioso meraviglioso con questo rossetto poi ci va a nozze ed è un bellissimo blu notte non so se riesco a farvi vedere i glitter lo spero tanto perché il problema sono sempre le luci ho aspettato di avere le luci buone ma a quanto pare, eccoli qua eh? vedete come brilla ecco. e sull'occhio è altrettanto adesso non so se riesco a farvelo vedere un po' così si può eh, utilizzare con le dita, ma perché non eh, siccome è molto scuro eh, e poi con le dita si sa, eh, si può andare da qualche parte in, inavvertitamente, meglio utilizzare i pennelli in spugna, proprio andate, siete sicuri che non cade nulla, per me, cioè veramente se non avete mai comprato un prodotto in crema, vale la pena veramente di averne almeno uno perché veramente sono tutti colori elegantissimi, portabilissimi, di giorno, di sera, di notte, a qualsiasi ora. Io credo di avervi detto tutto. Se arriviamo a 200 iscritti e qualcuno magari mi dice "Ah, guarda che ti ho aiutato, eh, ti ho portato un sacco di iscritti, Ok. io quel pacco che vi ho fatto vedere con tutti i prodottini mini, di tutti i marchi più prestigiosi eccetera ve lo faccio avere prima di Natale altrimenti eh, sceglierò un commento il più bello e a Natale eh, vi arriverà il pacco al prossimo video che a questo punto mi sa cadrà un po' prima non so se verso l'8 dicembre o giù di lì ciao fatemi sapere tutto nei commenti al prossimo video.